Questa sera per la rubrica Attenti a quei tre parleremo di piramidi e sfere in Bosnia e di tutte quelle che sono le novità, gli aggiornamenti e le recenti scoperte. Una puntata da non perdere. Ti aspetto.